sono marco e come vedi sono con il fedele amico a quattro zampe te ne parlo sempre ma non si vede molto spesso nelle inquadrature dei video eh, se segui i miei video saprai che ne parlo molto spesso siamo stati anche oggi a fare una meravigliosa corsetta e adesso facciamo due passi di defaticamento eh, è sempre bello stare con lui perché si impara sempre qualcosa di nuovo ed è appunto questo eh, l'oggetto del video eh, si può imparare tante cose da tutti gli animali però sai, dagli animali domestici è più facile perché eh, ce l'hai sempre lì a portata di mano eh, eh, che cosa possiamo imparare dai cani? ognuno di noi avrà una risposta sua personale, mi piace sentire il parere di tutte le persone che si sentono di voler contribuire a, a, a queste risposte, a, diciamo, a questa sorta di sondaggio, quante cose possiamo imparare dai cani? Scrivilo nello spazio di commenti, ti saluto con un abbraccio, ciao!